Ciao a tutti, primo secondo per respirare, mi sentite, sì? Come sempre, è molto emozionante stare qua. <ride> mi sono fatta le slide, <ride> perché mi pareva brutto parlare di video senza portare qualche immagine. Quanti puristi della lingua ci sono qui? Alzate le mani, quasi. Grammar fan, grammar nazi. Allora, se io vi dico, più tardi penserò, penso di farmi un mojito, piuttosto che un mosco Mule, piuttosto che una birra. Ah! Fastidio, vero? Quanto dà fastidio. Mi sanguinano gli occhi, si dice nei gruppi di Facebook. Non l'ho trovata la slide, mi sanguinano gli occhi. Però sappiate che ci sono certe cose che vengono fatte nei video, che fanno lo stesso effetto a chi di video vive o comunque eh, con i video lavora. Perché? Il video è un linguaggio così come la lingua italiana. Io amo molto questo linguaggio, <ride> come amo la lingua italiana. E quindi, vedere certi errori, certe cose, mi fa assolutamente lo stesso effetto che fa a voi questa cosa. Allora, per... Ho studiato una presentazione molto articolata, quindi chiamo sul palco il mio assistente. Cristiano? Dai! Abbiamo provato stamattina! Grazie! Cristiano mi ha assassinato, fa finta di niente, ma lo sapeva, vero? <ride> allora, no, stai attento, ti dico io, non ti preoccupare. Sono, eh, ho individuato eh, nove errori comuni eh, in tre macro aree, che sono l'inquadratura, le luci e... Vediamo chi indovina qual è l'ultima. Bravo! L'audio. Perché? Quando facciamo un video noi facciamo un prodotto a audiovisivo. Audiovisivo. Non è un prodotto visivo, ma un prodotto audiovisivo. Questo significa che almeno il 50% dell'importanza dell ce l'ha l'audio. Per me almeno il 70-80, ma quelli sono dettagli e percentuali. Allora, direi che cominciamo. Il mio assistente può scrivere 1 inquadratura. così sappiamo sempre dove ci troviamo. E poi sì, ti chiedo anche di mettermi sulle slide, così... <ride> allora... Un perfetto, blu è perfetto, allora il primo errore che si fa con l'inquadratura di qua di là c'è. Cioè, ah, esatto, questo è verticale, questa è la transizione. Il primo errore che si fa con l'inquadratura qual è? L'altezza della telecamera. Vi ho fatto vedere il faccione perché toglila quella sotto, togli quella sotto, e me... così le slide quest'anno saranno. Bellissime! Eh, era, era una tattica. Allora, come va messa l'inquadratura? L'inquadratura neutra, cioè quella che non aggiunge significato, va messa ad altezza occhi. Ma abbiamo visto tutti gente che tiene il telefonino... Adesso vi faccio vedere come... Puoi prendere il telefonone per piacere? Qua dietro? Lì, guarda. Prendi pure... Vediamo, <ride> giralo, giralo. Ecco, allora. <ride> ha fatto tutto Filippo naturalmente. <ride> allora, <ride> gente che tiene il telefonino così, aspetta. In questa maniera, quindi in basso, oppure troppo in alto. Allora. C'è un'altezza, tra virgolette, giusta, poi non mi piace molto dire giusta perché alla fine eh, è quella flat, quella senza significato, che, come vi dicevo, è quella d'altezza ottima, Puoi appoggiarlo adesso, non sta. Dopo lo riprendiamo, puoi appoggiarlo anche qua vicino, tanto ci riserve. Cosa succede se noi alziamo l'inquadratura o la abbassiamo, noi aggiungiamo un significato. Perché se noi abbiamo l'inquadratura più alta rispetto agli occhi del soggetto che stiamo riprendendo lo stiamo schiacciando quindi stiamo dicendo che chi guarda è al di sopra di chi viene guardato al contrario se noi mettiamo la nostra inquadratura sotto agli occhi di chi viene ripreso quella persona diventerà ehm, di un livello superiore quindi è una persona più importante di chi sta guardando chiaramente se noi vogliamo riprenderci e avere, come dire, ehm, un'aura di superiorità, lo possiamo fare, ma senza esagerare, perché altrimenti poi <ride> il risultato è sempre il faccione. La seconda... Vedete, è bravissimo. Sec... Vedete, ve l'ho detto che eravamo d'accordo, lui dice di no, ma... Il secondo errore viene fatto... È verticale questa slide perché è un errore che viene fatto prevalentemente con eh, il telefonino in verticale. C'è una cosa che viene chiamata in gergo aria in testa. Riprendi pure il telefono. Vi faccio vedere cos'è l'aria in testa. L'aria in testa è lo, esatto, lo spazio che intercorre dalla testa della persona inquadrata Fino in alto, mettilo in orizzontale, anche in orizzontale l'inquadratura giusta deve essere abbassa, abbassa, abbassa, abbassa ancora un po', ecco, questa è l'inquadratura giusta, ok? Se questa cosa ormai è eh, un dato di fatto per tutti, cioè tutti quanti fanno l'inquadratura giusta in orizzontale, pesa un po', eh? gira pure, in verticale succede che succede questo, ma, no, la lascia così, queste qui sono le inquadrature standard, in verticale tutto quel pezzo là, ma perché? Cosa ve ne fate? Voglio dire, non, non dipende. Bisogna. Guarda, comunque giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, questa è l'inquadratura. Guardatela bene, tutto, tutta questa fatica di, per fare il telefonone, perché ancora un po' più giù. Questo, questa è l'inquadratura giusta, non ci deve essere aria in testa. Riempiamo tutto lo spazio che ci serve, è molto importante. Fai, appoggia pure. Adesso la puoi appoggiare. Troppa aria in testa, troppa poca. Un po' d'aria in testa ci vuole, se no il cervello. Dopo, il cervello non respira. L'ultima eh, slide, invece riguarda cosa c'è dietro l'inquadratura. Cosa c'è dietro l'inquadratura? Abbiamo visto nel lockdown di tutto. Avete, sicuramente avete visto bellissime ragazze con, eh, non so, un complettino sexy e dietro il tipo sul water, i cani che si il bambino che piange, questi sono epic fail, però in realtà bisogna sempre stare attenti, guardate, vedete quant'è, solerte, bisogna sempre stare molto attenti a quello che c'è, a quello che entra nell'inquadratura, può essere un'attrezzatura che non si deve vedere, può essere un bidone del pattume pieno, sporco, con le mosche che girano sopra, ancora più semplicemente può essere un riflesso pazzesco dato da uno specchio, gli specchi sono impidi, dovete stare attentissimi, quindi sempre guardare tutto quello che rientra nell'inquadratura, perché sembrerà banale dirlo ma tutto quello che rientra nell'inquadratura viene ripreso <ride> e, e non ci fate più niente dopo, non è che sì è vero ci sono i programmi di ritocco però io non ci farei troppo affidamento. Conviene sempre guardare prima, tenendo conto poi che con un telefonino o anche, guardate come sono piccoli gli schermini LCD, anche di una telecamera un po' più grande, eh, è sempre molto difficile riuscire a capire veramente cosa c'entra co dentro e cosa non c'entra. E quindi date anche un'occhiata. Seconda, eh, no, la segna, segna pure lì. Due, le luci. Abbiamo detto, ti vedo a tu Adio Cristiano. <ride> Scusa, avevi due talk oggi non potevo non farti fare il terzo era il minimo allora le luci sono anche queste una parte molto importante perché anche queste contribuiscono così come l'inquadratura a dare senso la prima il primo errore che si fa con le luci è il controluce estremo il controluce è molto romantico è bello il controluce, però, se esageriamo, non ci, vedono, non ci si vedono più i connotati. Come devono essere le luci? In, per avere eh, la luce ottimale per uh, un video dobbiamo avere tre punti luce. Il primo, stai fermo lì che mi Soggetto. Il primo punto luce ponendo che la telecamera sia frontale, deve essere laterale. Quindi provenire da lateralmente eh, rispetto al soggetto e illuminarlo di lato perché noi dobbiamo costruire delle ombre, quella è la cosa importante. Non dobbiamo smarmellare altrimenti <ride> succede quello che vediamo dopo. Il secondo punto luce è dalla parte opposta rispetto alla luce principale e deve essere una luce più lieve o più lontana, o comunque più debole. Il terzo punto luce è la backlight, deve venire da dietro. Questa è la situazione ottimale delle luci. Per fare cosa? Per fare in modo che non sia, mi carichi la slide per piacere, che non sia né scuro, ma neanche tutto troppo bidimensionale. Il video non è tridimensionale di suo, quindi se noi non creiamo ombre, se noi smarmelliamo tutta la luce, se noi facciamo la luce d'urso non si vedono le rughe ma non si vede neanche che siamo vivi, <ride> voglio dire, <ride> quindi un po' di ombre si devono vedere, quando dico questa cosa delle tre luci ai corsi c'è sempre qualcuno che dice eh, sì vabbè io cioè, adesso sto a portarmi le luci faretti. No, non, non necessariamente. Nella maggior parte dei casi le luci le abbiamo a disposizione. Pensiamo da dove viene ad esempio adesso qui abbiamo una backlight che è il sole che è alle mie spalle. Eh, ci sono i riflessi dei tavoli bianchi. Qui, vabbè, qui la luce è abbastanza diffusa, le luci e le ombre vanno bene, però pensate di fare una ripresa ad esempio in una stanza. Potrete avere una luce che entra dalla finestra, potrete avere le luci della stanza magari un faretto una bajur qualcosa una luce di uno schermo del computer e non dimenticate le pareti le pareti chiare le pareti bianche questo bianco qua dietro riflette luce e può essere un'ottima luce di eh, compensazione ma anche un'ottima backlight quindi ogni volta che eh, dovete decidere dove mettervi guardate da dove vengono le luci, guardate, dove potete costruire delle ombre per, uh, per fare delle cose uh, più, più interessanti. L'ultima cosa, e qui capirete, tu capirai perché ho scelto te, <ride> è questa. Qui ci, qui ci doveva essere la foto di Cristiano, una foto che mi ha mandato tempo fa. Allora, questa è una cosa mia, non, uh, non mi prendo la responsabilità di parlare a nome di tutti i videomaker, per tutto il resto sì. Sono sicura di parlare a nome di tutti i videomaker, ma per questo no. Che cos'è la ring light? Allora, avete presente? Sapete tutti cos'è la ring light? La luce tonda. Un mio collega una volta mi ha detto se non fai vedere il luccichio della luce nell'occhio riprendi solo dei pesci morti da tre giorni. Ed è vero, perché la lucina che si riflette nell'occhio del soggetto dà una scintilla di vita al video molto bella. Ma la ring light, ragazzi! vedere, c'è una foto di Cristiano è pubblica, quindi la lo possiamo dire <ride> solamente come foto profilo dove c'è questa ring light che cerchia perfettamente la pupilla. Fa impressione a me fa terrore. Sembra veramente il, il segno del diavolo. Quindi <ride> questa è una cosa, vi ripeto, è una cosa solo mia, però se potete evitate, perché c'è molto di meglio. E finalmente arriviamo alla terza parte, la parte più bistrattata del video, ovvero l'audio. Io so che tutti voi avrete sentito dire, lo so per certo, Magari qualcuno di voi l'avrà anche detto. Ma devo fare una ripresa, devo parlare, sono in una stanza, in silenzio, riprendo con l'audio ambientale. Giusto? Chi è che l'ha fatto? Palesatevi. Non si fa! No! Mi carichi la slide. Non si fa! Non si riprende con l'audio ambientale! È una bestemmia, non si fa, non si può. L'audio ambientale? Ancora, l'audio ambientale? Ci vuole un microfono, <ride> ma basta veramente, basta il microfono dell'auricolare e del telefonino. Cioè, non è che serva chissà che cosa. Questo è un altro talk, poi se volete ve lo andate a vedere, ma la differenza è che un audio, un microfono ambientale, prende tutto l'ambiente. Cosa vuol dire? Che se io adesso stessi parlando in un microfono ambientale, voi sentireste solo l'aereo? Sentireste i frusci? Facevi parte la presentazione. presentazione? Beh, certo! <ride> eravate d'accordo che passavo in questo momento? Sentireste le formiche che camminano, ma anche se siete in una stanza da soli, col silenzio, vi assicuro che ha un altro effetto. L'audio ambientale è fastidioso dopo un po'. Quindi, a meno che voi non dobbiate dire... Da una a tre parole, usate un microfono, vi prego, perché ehm, l'effetto eh, è veramente è, ver è veramente un'altra cosa, ehm, proprio perché un audio, un microfono direzionale è fatto apposta per prendere solo la vostra voce, senza avere disturbi esterni. La seco il secondo errore che ho visto spesso fare è quello di esagerare, con la musica di sottofondo, col volume della musica di sottofondo. Alessandra lo sai che io adoro la musica di sottofondo, io monto sempre con la musica, a me piace molto, ma deve avere un senso, cioè deve accompagnare il parlato, non deve mai sovrastarlo, anche perché il rischio che cos'è? Che poi diventa tutto molto fastidioso, quindi non si ascolta più né la musica di sottofondo né quello che state dicendo voi. E se quello che state dicendo è importante, se ci tenete che le persone lo ascoltino, allora la musica di sottofondo, se la volete va bene, ma tenetela a un livello basso. Lo fanno gli speaker in radio. Quasi tutti gli speaker in radio, quando parlano hanno la musica molto bassa, se qualcuno che la tiene troppo alta, diventa subito fastidioso. Cambiamo canale, non lo, non lo guardiamo più. A me succede la stessa cosa con l'audio ambientale, sappiatelo. Io ho un video con l'audio ambientale può dire le cose più interessanti del mondo, ma lo spengo dopo tre secondi perché proprio mi, mi sanguinano le orecchie. Ecco, <ride> oltre, oltre che gli occhi. Eh, al massimo l'audio, ehm, la musica di sottofondo la possiamo alzare se abbiamo per esempio un montaggio dove a un certo momento vogliamo dare risalto alle immagini, quindi finisce il parlato, alziamo la, la musica di sottofondo e poi la ribassiamo un'altra volta. L'ultima... Cosa, l'ultimo consiglio, che non riguarda propriamente l'audio, ma riguarda il parlare, è aprite la bocca quando parlate. Non è banale, <ride> ve lo assicuro. Articolate e cercate di parlare in italiano. Non, non abbiate fretta, perché è vero che se parlate velocemente dite più cose. Ma se parlate troppo velocemente non si capisce una madonna. È assolutamente inutile che voi diciate 350.000 cose se non si capisce niente. Non si capisce. Ci sono tantissimi guru della comunicazione che fanno video con l'audio ambientale che vogliono dire un sacco di cose interessanti ma o mettono otto parole in una mischiando, facendo venire fuori una fila di consonanti insensate oppure hanno degli accenti regionali pazzeschi, dicono parole che, di cui non si capisce il significato, o parlano troppo velocemente, o oppure parlano dentro, parlano dentro, così, in questo modo, che me le dico a me le cose, non le dico a voi. No, <ride> tutto questo non va bene. Poi, Barbara, lo sappiamo che due scatole, eh? imparare a parlare con la dizione corretta, io ho un toscano in casa, per cui sappiate, diciamo che c'è la mena abbastanza sia a me che al bambino per dire non si dice e, si dice è. Eh, questa è aperta, questa è chiusa, tanto che il bambino sta rompendo le scatole alla nonna addirittura, per andare a dire non si dice te, te si dice te, il tè si beve la sera, a due anni ha cominciato a dirlo, ha detto questo. Però non c'è bisogno di parlare correttamente, ma quantomeno articolare, aprire la bocca e cercare di dire parole in italiano quando sono a disposizione, questo sicuramente sì. Ma se io dovessi scegliere una cosa fra queste nove che vi ho detto, non ho neanche un dubbio. Prendetevi un microfono. Grazie!